direi altamente qualificata ringrazio anche API che ci ha concesso questa opportunità. Eh, Salutiamo ci, la dottoressa qui dell'Api che è qua dietro se, di me e non voglio prendermi tutti i mesi perché c'è anche il mio collega Francesco Scalamoglia con il quale abbiamo condiviso questo percorso di quasi tre anni in questa esperienza. Mi presento, sono Alessandro Monaco, eh, lavoro presso lo studio Alpuri di Milano, quindi sono in trasferta praticamente quasi quotidiana qui a Cremona. E mi occupo di crisi di impresa da, da diversi anni e nello studio ricopro il ruolo di gestore delle special situation, questi nomi un po' anglofoni che aggiudiciscono un po' sempre tutto, special situation lo traduco dire eh, casini, casini. Eh, quindi da quel punto di vista insomma, eh, coltivo un po' da, da diversi anni un po' eh, nella mia solitudine i casini che trovo in giro per l'Italia e quindi insomma cerco di dare il mio apporto alle imprese che hanno necessità appunto di uscire o da periodi di crisi proprio conclamata o magari anticipando le crisi per poi poter rilanciare <coughs> il loro business. In questa vicenda ci siamo capitati direi quasi per caso con un fax che è arrivato dalla procura di Milano eh, che è intervenuto per una gestione direi abbastanza allegra di questa società da parte dei precedenti amministratori e quando interviene l'autorità giudiziaria in qualche modo insomma, deve anche dare una certa continuità a un'impresa che si era dimostrata un'impresa, seppur con anni alle spalle abbastanza travagliati, però un'impresa in continuità, perché era un'impresa al tempo che aveva 26 dipendenti, se ricordo bene, e, e quindi era addirittura in piena continuità. Quindi questi interventi di solito sono interventi un po' che ammazzano perché diciamo, non sono preceduti da, da, né da avvisi né da una gestione transitoria ma quando arrivano queste cose purtroppo bisogna intervenire e qui insomma, bisogna fare in modo di dare continuità a queste imprese, dare continuità a tutti quelli che sono poi i rapporti col sistema finanziario che quando chissà per quale motivo entra l'autorità giudiziaria si crea questa pregiudizievole nella, nella visura camerale e tutti si allarmano e magari non erano allarmati prima, non lo so, adesso questo poi è un dubbio che mi pongo sempre, però da questo punto di vista, diciamo che eh, la fortuna, i buoni rapporti i crediti eh, che si hanno nella vita professionale, ogni tanto bisogna giocarceli. Quindi noi andiamo in giro un po' come una sorta di cartucciera con tutti i crediti che abbiamo raccolto nella nostra vita, ogni tanto bisogna un po' spendersi di questi crediti e quindi abbiamo iniziato questa avventura. E direi che da subito si è posto subito il problema finanziario perché poi quando si interviene sulle crisi di impresa il primo. Eh, il primo problema è il carattere finanziario ed è il primo problema ma poi nella metodologia che bisogna applicare alla gestione delle imprese io dico sempre anche a tutti i collaboratori che l'unico driver, driver di un'azienda è quello finanziario poi ci sono le capacità e quant'altro però un'azienda si, si costruisce e si gestisce attraverso numeri quindi l'Italia finanziaria è uno dei fattori diciamo, determinanti di successo da questo punto di vista, vuoi perché la credibilità anche verso le istituzioni finanziarie hanno diciamo, molta rilevanza, oggi perché la crisi ovviamente non è stata solo una crisi di impresa in generale in Italia ma c'è stata anche una crisi del sistema creditizio e quindi sono andati un po' di pari passo queste, questi due percorsi qua che in qualche modo si sono stretti quasi in un abbraccio mortale da questo punto di vista poi insomma, le, le informazioni che leggiamo quotidianamente anche sulle riviste specializzate e non sulla crisi che insomma, in qualche modo continua a mordere, insomma, ci fanno capire che non è che siamo usciti ancora, tra l'altro poi leggendo anche su Mondo Padano c'è un bell'articolo sulla prima pagina. Bell'articolo su Mondo Padano? Sì. Eh, ah c'è okay. è ah, no. qual direttore? Ah ostia c'è il direttore, ah c'è qui il direttore, il direttore. ah c'è qui il direttore. Sulla parte finale, sì. non so come si chiama l'allegato, con Sì, il dorso economico. Ah, sì parte economica, insomma, fa capire che comunque Cremona insomma, è anche un po' un fanalino di coda nella regione Lombardia, quindi questo deve stare un, anche un minimo, un minimo di attenzione da parte delle, insomma, delle associazioni, della politica soprattutto, no? ma anche sì. diciamo, degli ordini professionali e non in modo da eh, insomma, cercare di... Eh, Avevamo ma invitato dei candidati alla regione qua, ma non sono venuti stasera... Un po la marcia, magari spariamo troppo alto, insomma. Bisogna la quasi il territorio, Cremona poi, almeno eh, io l'ho conosciuta in, in questi tre anni, non ci avevo mai lavorato sinceramente. E ho trovato una, una cittadina a dimensione per poter fare dei buoni progetti e potrebbe essere veramente un buon laboratorio dove costruire veramente tra tutte le varie associazioni, la politica, l'industria in generale, eh, cioè, anteponendo quelli che sono poi interessi di sistema agli interessi personali, per questo poi è qualcosa che troviamo sempre, io trovo sempre ovunque dove vado vado, c'è sempre questo problema annoso che in qualche modo non si riesce a superare, qui bisogna veramente eh, togliersi le vesti che si indossano e dire vabbè adesso mi metto al servizio della comunità e cerco di creare il sistema e questa è veramente una dimensione tale dove veramente si possono creare eh, dei bei progetti che poi possono costituire anche una sorta di esperienza, un laboratorio di esperienza da replicare anche a livello nazionale quindi eh, boh, insomma questa è poi una cosa che posso una domanda dottore? Assolutamente. lei ha detto che c'erano 26 dipendenti quando è arrivato a lei <coughs> adesso che siamo nel 2018 quanti dipendenti ci sono per un'azienda in special situation? 36 da 26 siete arrivati a 36 con un'azienda in difficoltà Sì, però poi ci dobbiamo anche fermare perché non abbiamo un mandato per fare chissà che cosa quindi noi abbiamo mandato di conservare un patrimonio aziendale in attesa che poi qualcun altro prenda una decisione. L'ultima domanda, ma voi fatturate tutto in Italia naturalmente? No, mm. nulla in Italia, fatturiamo tutto all'estero noi. E quindi anche qui insomma, ci si allaccia un pochettino al ruolo, cioè al ruolo, al, al ruolo dell'ex medio, anche al Firrugi di, di questa serata. Eh, questa è un'azienda che eh, si occupa, cioè che lavora nel mondo dell'oil and gas, quindi l'energia, petrolio, gas a livello mondiale, è un brand, devo dire la verità, mi ha sorpreso molto perché è molto conosciuto a livello internazionale, nel settore ovviamente, nel settore a Cremona, credo e spero che insomma, qualcuno lo conosca anche perché è un'impresa storica, dal 1962, insomma eh, c'è una storia di questa azienda che ha attraversato anche diciamo, il nucleare ai tempi, quando c'era il nucleare, che poi negli anni Ottanta col referendum famoso è stata praticamente falcidiata e per cui insomma da lì è cominciato una serie di, eh, di capitomboli che hanno portato in qualche modo a convertire il business di questa città al 100% nel mondo dell'oil and gas e anche lì poi con magari con diversi percorsi magari eh, non proprio manageriali, diciamo così, qualche capitombolo, qualche passaggio di mano, qualche cosa un po' diciamo molto borderline. E insomma siamo arrivati alla situazione del, dell'estate del 2015 dove poi c'è stato questo intervento noi siamo intervenuti insomma in qualche modo cercando di dare intanto una dignità alle persone perché eh, insomma è un'azienda un e ci sono dei dipendenti che meritano tantissimo e perché veramente operano e hanno veramente una cultura specifica, eh, ci sono degli ingegneri veramente molto qualificati e insomma il successo non è, non è un successo mio o del mio collega, ma è un successo ovviamente di tutto il team. Noi quello che abbiamo creato, abbiamo creato le condizioni, abbiamo dato un'impostazione manageriale, perché ritengo che oggigiorno è imprescindibile nella, nella piccola e media impresa un apporto manageriale, molto spesso nella mia esperienza personale mi scontro con realtà dove il socio fa l'imprenditore, fa il manager fa la moglie che magari fa supermente non, non, non si può fare impresa a livello internazionale non si può fare impresa così a livello internazionale bisogna competere perché noi competiamo eh, con, con fior di aziende multinazionali 10.000 volte più grandi di noi perché sono dei colossi nel eh, nostro sistema però noi competiamo con veramente con grande dignità e siamo direi in quasi tutte le vendor list del mondo, le vendor list sono eh, gli accreditamenti del fornitore in tutte le società mondiali di oil e gas e insomma eh, ce la giochiamo ogni giorno su diversi tavoli e quindi quello che è passato per me è già passato, quindi il successo fa parte del passato, domani mattina col tra i denti bisogna andare subito a guadagnarsi il prossimo contratto, se no anche io rischio di fare la fine poi gli altri. Una domanda volgare dottore, mi scusi. Ma siete partiti nel 2015, quanto fatturavate nel 2015? Nel 2015 abbiamo chiuso l'esercizio con 5 milioni e 3 di fatturato e nel 2017 abbiamo chiuso con 7 milioni .00 di fatturato, e direi 100% estero, questi sono i numeri a grandi linee, però come dicevo prima noi qua in realtà ci dobbiamo anche fermare perché non è il nostro mandato quello, Insomma, credo che abbiamo forse fatto fin troppo da questo punto di vista, però... Il segnale è insomma, quello che voglio lasciare anche così come, eh, come, tipo, come, in inglese, come suggerimento quello che veramente eh, insomma, sul territorio e in queste aziende ci vuole assolutamente necessariamente bisogna eh, cioè, spargersi il capo un po' di cenere, di l'imprenditore, eccetera, eccetera, e deve in qualche modo almeno confrontarsi, non dico mettersi da parte, però confrontarsi con qualcuno che applica un modello diverso dal suo sicuramente, nella sua storia dice sempre, ma tanto ha sempre funzionato negli ultimi 30 anni e quindi funzionerà anche sì. per i prossimi. Cioè, Un'azienda un che fa export, diciamo più del 50% del suo fatturato, non può ragionare così perché sennò è destinata a morire. E i numeri che poi leggo anche sui quotidiani ci fanno capire che, comunque, anche a Cremona, che è un'isola direi molto felice eh, dal punto di vista della vita, però è sempre lì un po' il fango di coda. Io leggevo un po' di dati sull'anzianità sull della provincia sugli over 60 sì. praticamente sono Cremona è l'ultima insieme a Pavia c'è solo, solo il direttore Montoprano che eh. tiene sulla natalità gli under 14 40 ce ne sono però sono il numero più basso in Lombardia eh, le aziende diciamo, Cremona nel metalmeccanico era scritto anche sul, sì. sul mm. artigo giornale diciamo, è in controtendenza rispetto a tutte le province lombarde che hanno ripreso un pochettino Qualcosa significa pure questa cosa, non si può pensare di girarsi dall'altra parte, bisogna eh, fare un intervento. Io li chiamo, eh, perché sono un pazzo visionario, ma interventi-shock, eh, dove tutte le associazioni veramente si siedono intorno a un tavolo e decidono veramente con una, una visione, almeno cinque anni tra di fare qualcosa tutti insieme, perché se no, veramente il destino di questa provincia, ma come di altre province, è quello di andare insomma, in depressione. Dopo non è previsto l'intervento, ma facciamo dire alla direttrice cosa fa l'API per, eh. per le sue imprese. L'API <ride> no, è veramente cosa molto... è per dire molto, pre molto presente, è molto vicina alle aziende, in modo molto proposito di dire la verità. Io poi stamattina ho avuto un incontro anche con Reindustria che è un'altra associazione sul territorio, che cerca in qualche modo di fare da trading union tra le imprese e il mondo universitario, perché noi in qualche modo abbiamo sviluppato anche una collaborazione col mondo universitario e, e abbiamo bisogno, bisogno l'imprenditore non può fare tutto da solo quando si compete con colossi giganteschi, queste imprese hanno bisogno sul territorio di un sistema, che sia sistema universitario, che sia sistema che possa portare a un cost in quanto, per quanto riguarda l'acquisto dei materiali, tutto, e noi queste cose ce le abbiamo tutte perché quando io prendo all'inizio di questa esperienza non conoscevo nulla di questo mercato, ho preso una bella valigetta, sono in giro per il mondo a incontrare dei clienti perché dopo quelle notizie di inizio gestione la nostra concorrenza non è che ci ha voluto molto bene ha cercato in qualche modo di affossarci. Il suo tutto prende in giro per il mondo, potrà tutti i grandi clienti, metterci la faccia, io che avevo qualche mese di esperienza in questo mercato qua, metterci la faccia, dare la mia credibilità, il mio rapporto di fiducia con questi signori per dire abbiate fiducia che eh, saremo in grado comunque di ripagare eh, questa fiducia che ho ci dato. Insomma ci hanno creduto, quantomeno i risultati testimoniano questo. Quindi l'export aiuta le aziende? Assolutamente, Assolutamente. ma è indispensabile per le aziende che fanno come noi, insomma la quasi totalità noi vendiamo veramente forse quattro spilli in Italia, ma poi giusto eh, per la paterna vendiamo io li chiamo banalmente perché non sono un ingegnere, li, li chiamo dei tubi, dei pezzi di ferro che servono a misurare in una condotta petrolifera quanto petrolio ci passa ad esempio, quindi sono cose veramente altamente eh, qualificanti, veramente abbiamo fior di ingegneri che eh, insomma sono, il loro valore è riconosciuto in Italia, all'estero quindi questo per noi è motivo di grande vanto da questo punto di vista. Quindi tutto quello che noi facciamo in questo modo lo dobbiamo ovviamente al loro, uh, loro apporto. Poi non ultimo, giusto una piccola chiosa, proprio perché questa è stata un'esperienza altamente massacrante, devo dire la verità, perché in termini di vita privata mi ha sottratto ovviamente tre quarti della mia vita, vuoi perché la spola avanti e indietro non è proprio una cosa proprio agevolissima. Questo punto di vista, e poi perché comunque l'impegno è un impegno, l impegno eh, insomma, costante, continuo, all'estero. Poi nel Golfo, eh, sabato e domenica lavorano. Sfortunatamente, <ride> quindi cioè, stanno a casa il venerdì e il però da lavorare. Sabato e domenica, questi <ride> lavorano. Scrivono, chiedono, insomma, c'è sempre lì. Eh, Senza soluzione eh, continuità, eh, Perfetto, e quindi insomma questo è un problema. Allora per lasciare anche una sorta di testimonianza ai posti, diciamo positiva. Siamo anche presi la briga con tutte le cose che abbiamo fatto di scrivere anche un libro su questa società qua ho scritto un libro non lo faccio solo vedere perché è un libro che va ai clienti insomma piccolo libro un piccolo capolavoro tra virgolette per, per i dipendenti per i dipendenti comunque per i nostri clienti che ci hanno voluto dare fiducia e noi questa fiducia l'abbiamo voluta scrivere qua raccontando la storia di questa società insomma che è stata aperta insomma, nel 1962 qua a Cremona quindi forte vocazione territoriale, tutti dipendenti ovviamente qua di Cremona, eh, una mentalità completamente internazionale, al tempo stesso una piccola provocazione un po' provinciale, quindi c'è un po' un paradosso, no? un po' provinciale ma molto internazionale e quindi qua eh, sicuramente anche qui una, uno sviluppo culturale. Eh, non guasterebbe perché. Qui siamo nella sede dell'Università Popolare, vuole lasciare il libro alla Presidente? presidente? Assolutamente, presidente assolutamente. Venga, venga, Presidente, assolutamente. così lo filmiamo. La consegna Con del tagliere. libro è Un applauso ci bene. vuole in queste Grazie. casi Scusi, sono passati davanti. Il e direi basta, insomma io... mi taccio perché so che i crampi della fase cominciano a farsi sentire eh, e quindi grazie. Grazie. E direi che anche il dottor Monaco nel suo intervento ha toccato alcuni temi cruciali peraltro eh, il fatto di parlare dell'esperienza dell di tecnomatiche è anche una testimonianza di una storia che non solo cremonese, ma eh, che è soprattutto italiana, perché è un po' un vizio endemico quello eh, di non riuscire a fare sistema tra territori, quindi di non aprirsi eh, per sfruttare le opportunità che le aggregazioni in senso lato eh, possono, possono portare. Purtroppo, questo è forse uno dei maggiori difetti che il nostro paese ha, naturalmente, Cremona non è esente, come, come abbiamo visto. Ed è un, un difetto che, peraltro, eh, ha come, come conseguenza quella di eh, pregiudicare e di zavorrare eh, un potenziale straordinario perché, eh, lo dicevo in apertura, citando i, quei dati relativi alle nostre esportazioni, nonostante tutto, tutto. Eh, L'Italia è il terzo paese esportatore al mondo ed è il secondo paese manifatturiero in Europa, quindi è un paese dotato di straordinarie risorse, lo è l'Italia, lo è la provincia di Cremona, il problema qual è? È che appunto i mercati, come hanno detto anche eh, i relatori che, che, che, ci hanno, eh, che mi hanno preceduto, sono completamente cambiati e l'imprenditore non può più pensare di eh, fare tutto da solo. Quindi la, il fatto di avvalersi di, di questi professionisti e eh, dopo passo la parola alla dottoressa Daina che, che appunto eh, ci dirà che cosa fa la solidazione eh, per, per affiancare e sostenere le imprese è eh, una condizione imprescindibile che, eh, che può portare, appunto, può fare la differenza tra un successo e un insuccesso ma che può anche essere una questione di vita o, o di morte nel senso che eh, oggi è quasi impossibile riuscire a competere a livello internazionale se non ci si apre, quindi se non ci si, eh, si apre anche la, la testa al cambiamento, no? e, eh, parlando di imprenditore appunto eh, anche quando si parla di, di, di passaggio generazionale, ecco questo è un altro, un altro problema che l'impresa italiana e non solo quella, quella più piccola affronta con particolare, con particolare fatica, non riuscendo <ride> spesso e volentieri a separare la gestione dalla proprietà. Sono Convigno due, che fatto, due eh. questioni diverse. Eh, prego dottoressa. dottoressa prego, lei.